Ciao a tutti ragazzi, sono Dani26 Oggi vi mostrerò la mia macchina rally Lego Technique Appunto mh, Ho trovato anche un metodo per registrare Vabbè, comunque l'applicazione Per controllarla è Control Plus Infatti ci soffermeremo Tanto su quella Perché appunto è comandata con quella Cioè diciamo, è infatti pesa quasi Un chilo No, forse anche di più di un chilo Comunque, um, appunto È ben distribuito e appunto la maggior parte del peso sono sulle 6 batterie allora adesso vi mostrerò l'applicazione um, con appunto come, fa, come fare a collegarla e ci vediamo tra un secondo in realtà è passato qualche minuto Vabbè, comunque questa è l'applicazione questa qua è la macchina questa qui e noi dovremmo schiacciare su questa qua bianco. Possibilmente se ce lo prende Ok Vedete questo qua è tipo una barra di caricamento Dovete dargli accesso alla posizione e al bluetooth Qua dice di accendere l'hub da questo pulsantino Qui che poi ovviamente si illuminerà di bianco e poi di blu Se ha un aggiornamento multicolor E poi farà questo qua quando sei, se sarà connesso Vedete io adesso per comodità attacco uh, il telefono al, uh, alla macchina perché la GoPro è troppo piccola, comunque preferisco farlo col telefono e noi ci vediamo tra 5 secondi. Ok, tra, uh, si partirà tra 3, 2, 1 in live. Vibra il cambio di marce. Non il cofano. Sì, perché si apre e si chiude il cofano. E ora vi farò vedere i vari comandi. Allora, così giri, diciamo, le ruote. Fa questo suono perché di solito lui devi girare ancora di più o meno qualche centimetro, però non ce la fa perché appunto, la uh, diciamo, da una parte tocca proprio... Con questa parte qua diciamo tocca la fine Se no dovrebbe sfondare Allora Appunto Così giri il volante appunto Proprio come Come proprio Se fosse appunto il volante dentro Poi Così la puoi fare andare avanti O con la indietro Adesso la fate andare troppo indietro contro l'armadio e poi c'è anche il cambio manuale, qua. questo qua serve a farlo inchiodare, è quello che avevo fatto per non farlo schiantare contro il calorifero, adesso poi ci sono qua dei vari comandi, poi in caso vi, si, dovre, eh, si calibra male all'avvio, quindi diciamo se voi non toccate niente si girano le ruote, bisogna fare così, andare qui, Qua vabbè questa qua la spegne Questa qua torna alla modalità di guida Qua invece fa andare Nella mappa Ci fa andare nella mappa con i vari livelli Qui appunto dobbiamo cliccare qui Non sincronizzato Ovviamente la manutenzione Del modello appunto Controlla per bene tutto E noi facciamo questo qua adesso Gira per bene le ruote Poi è appena finito No mi sa che si è calibrato male No si è calibrato bene Vabbè noi andiamo e ora vi mostrerò il modello che sarebbe il set Allora Praticamente in teoria non è ammortizzato Però più o meno si abbassa un po' Poi c'è questo ledino qui Per appunto indicare quando è acceso o spento Quando ha un aggiornamento software Oppure quando è disconnesso Ma è acceso questi specchiettini qua Ci sono Che si aprono e si chiudono da tutte e due le parti Ci sono questo cable management Fatto benissimo eh, Poi ci sono appunto i parafanghi, appunto il motore è bello potente, guardate, è. vedete, è bello potente, poi vi faccio vedere cosa c'è nel cofano, così, c'è questo motore che appunto, questi sarebbero tipo i pistoni di una macchina, questo qua sarebbe tipo un disco, questo qua sarebbe appunto lo sterzo, guardate, qui, bene, no, aspettate, faccio la torcia con l'altro telefono perché non ho una torcia vedete questo robo qui adesso oppure aspettate la spegniamo un secondo per spegnerla bisogna eh, togliere il bluetooth poi vedete che si, che si disconnette in automatico come potete vedere così è normale e adesso che le giro appunto manualmente perché vedete si gira appunto quello lì sarebbe lo sterzo adesso riaccendiamo il bluetooth che appunto vedete che chiede anche la posizione consente vedete posizione bluetooth e poi avanti accendi lab, noi lo accendiamo no ok si sì, sì, è partito connessione in corso chiudiamo il cofno. Piazziamo la camera, una cosa molto sicura, eh? molto invico il telefono così. Basta. Poi c'è qua appunto questo spazzettino qui che fa vedere più o meno il sotto. E vabbè, niente, adesso piazzo tutto la camera e noi ci vediamo tra qualche secondo. 3, 2, 1. Adesso faccio un po' di luce, che forse andava spenta la torcia ok 3 2 1 prima seconda terza ora vi farò vedere anche l'ultima vedete no si, troppo, no si chiude troppo ok però lo stesso appunto da questo motorino fatto da questo motorino sempre anche lui bello potente adesso vi farò vedere anche il quanto gira togliendo appunto le ruote anche non un po' ammortizzate perché come potete vedere guarda guardate si schiaccia vedete si deformano ok ne ho lasciata via una e anche l'altra guardate com'è che com'è che diciamo è fatto l'impianto senza le ruote è uguale da tutte e due le parti infatti volevo farvi vedere soltanto l'impianto non vi volevo far vedere proprio come era fatto dentro perché sennò facevo un video montaggio che la montavo appunto e invece qui adesso vi faccio vedere bene qui adesso ho tolto il retro per sbaglio Vedete è così tipo sembra tipo ammortizzatore vedete tutto il vetro comunque fatto così allora guardate adesso io accelero anzi facciamo questa modalità che non ve l'ho fatto vedere in manuale lui, fa andare da solo guardate sta cosa qua per lo sterzo si ferma ma fatta apposta vedete poi anche questa ruota qua adesso non fa male fermarlo, eh? perché si ferma come se appunto non avesse potenza. Invece questo qua, sì, cioè, poi vabbè, ovvio, se li fermate tutti e due, è ovvio, diciamo lì inizia a essere un problemino. Però comunque è molto utile. Ecco, questo qua è il pacco batterie. Adesso inchiodo. Qua è il pacco batterie, appunto, mh, eh, 3 e 3 dietro questo qua appunto è il, eh, è il motorino quello centrale dove da corrente a tutto, infatti e poi qui ce ne dovrebbe essere un altro questo qui è un altro mattoncino eh, che non si vede perché appunto è nascosto il motorino Ah, sì, sì, questo qua è che appunto fa girare questa cosa qua che fa girare questo che fa girare appunto questa che fa girare una delle due ruote a seconda e poi vi faccio vedere questa cosa qua, guardate se io faccio girare una adesso io la sto facendo girare in, in, in retro questa qua gira nell'altro senso e poi questo qui è il motorino che fa appunto girando con questo con un ingranaggetto che ora vi posso pure far vedere che sarebbe questo qui, che fa girare appunto questo qua, fa girare questa, diciamo, griglia, ecco, e appunto fa girare le due ruote, come potete vedere, vedete, giro e giro. Ora, la massima velocità è di circa 5 eh, km h non va velocissimo, circa comunque 5 km h è molto... Leggere cioè un chilo, con ovviamente già tutto il motore acceso, cioè con il motore che si può accendere, nel senso con la batteria, con l'app comunque disponibile sia sul Play Store sia per iOS, è appunto molto carina questa macchina che è bella, appunto, da un lato appunto... Software, perché anche l'app è fatta molto bene. Ora ve la faccio vedere. Aspettate, Chiedo tutto. Vedete qui, eh, questa qua è l'applicazione Technic. Molto bene. Collego con Technic Control Plus. Che appunto, eh, se voi ne avete altri, è identico. Tipo questo, cioè questo, poi questo. Questo, questo, questo. Se qualcuno mi vorrebbe fare, mi vuole fare un regalo, io eh, andrei su Rover Defender, grazie. Ehm, vabbè, Oltre a questo vi volevo dire appunto che il cofano è a, si può sempre aprire in qualsiasi metodo appunto come l'unica illuminazione c'è cioè questa qui che appunto è potente bella potente niente per oggi era tutto noi ci vediamo nel prossimo video